Paziente di, anni. paziente di 52 anni, disfunzione rettile eh, cronica, non risponder ai farmaci, abbiamo deciso insieme di fare un impianto di protesi al pene, tu sei motivato, hai capito, sì, capito tutto quanto? Ho capito, ho capito. Bene, La cosa importante da specificare sempre al paziente è quale sarà la lunghezza del, del pene con la protesi attiva, quindi con il pene in erezione. La cosa fondamentale è prendere il pene, per il grande, stirarlo e andarlo a misurare. La lunghezza esattamente del pene sarà nel suo caso specifico 13,5 cm, quasi 14. È molto importante specificare questa cosa perché di solito quando il paziente va a fare un impianto di protesi ha la condizione che la protesi possa in qualche modo allungare il pene. Invece non è così, il pene con la protesi funziona, cioè noi andiamo a sostituire un impianto idraulico che non funziona con un impianto idraulico che gli permette di avere una normale attività sessuale come quando c'era 20 anni, però la dimensione del pene sarà quella del pene flaccido, stirato, come abbiamo fatto vedere. Che dici, sei tranquillo? Tranquillissimo. Bene, hai capito tutto? Perfettamente. Bene ci siamo, adesso andiamo ottimo, va bene Mario dai facciamo un ottimo lavoro buonissimo mm. dai aspetta un po' le mani un attimo c'è luce che ha preso è un pochino piccolo qualcosa eh grazie, grazie